Buonasera, sono Laura Antichi, vi volevo parlare di iTunes per la distribuzione dei podcast. Su iTunes si possono distribuire per la pubblicazione podcast tramite i feed RSS. Non si possono eh, creare, ma la prima cosa che dobbiamo fare è scaricare e installare sul nostro PC iTunes se non l'abbiamo già installato andando alla pagina del download di iTunes questa è la pagina del download quindi scaricate in base all'avere un mac o un windows del iTunes il vostro iTunes sul vostro pc Dopodiché eh, potete aprirlo. Vi chiederà naturalmente di registrarvi con un ID Apple e eh, nella, eh, assicuratevi di essere in podcast. Vedete che ho la possibilità di accedere alla musica, ai film, ai programmi TV, ai podcast e agli audiolibri. Clicco su podcast e. Eh, Entro nella directory dei la, nuovi podcast che sono stati eh, scaricati. Vediamo il primo che mi offre. Ecco, il coronavirus, il microscopio sui numeri, dal sole 24 ore. Posso eh, sentirne uno, ad esempio, quanto tempo servirà per uscire davvero dalla crisi. Coronaviews, il microscopio sui numeri, un podcast quotidiano... L'ho fermato, ora eh, posso con, ottieni, condividere il link su Twitter, condividere su Facebook o copiare il link. Okay. Poi eh, posso iscrivermi, iscriviti. Mi esce una finestra che mi chiede se confermo di volermi iscrivere al coronavirus un microscopio sui sì, numeri. E clicco su sì, Iscriviti. Posso anche cercare dei podcast attraverso la casella di ricerca. Esempio, cerco iTunes you. e eh, mi riporta eh, tutti i podcast di alcune dell università. Eh, posso fare un'altra ricerca e cercare ad esempio Alberto che so che pian, che fa tanti podcast Alberto Pian della casella di ricerca anche qui abbiamo gli episodi delle, eh, quindi un podcast a puntate di Alberto Pian e, eh, clicchiamo sul primo episodio <ride> io non sono un pazzo non sono un pazzo, un pazzo. dite che fermo, posso anche qui con otteni condividi su twitter condividi su facebook con copia il link posso andare poi cliccando su diaria di un pazzo posso cliccare qui e eh, mi rimanda eh, al, a questa interfaccia e con iscriviti mi posso iscrivere al podcast. Quindi iscriviti, sì, vedete. E vari podcast. Sono all'hotel. Ok. Posso andare nella libreria per vedere il, la mia libreria delle quindi delle iscrizioni che ho. Che ho fatto sono queste. Posso, eh, poi rivado nello store, cerco magari di nuovo, faccio un'altra ricerca: cerco me stessa, Laura Antichi, e mi riporta ai miei due eh, podcast. Quindi ah. potrei anche andare in file, iscriviti al podcast, scrivi eh, qui: scrivere l'URL. Eh, quindi, del, del feed RSS di un podcast. Uh, del mio podcast che voglio ad esempio uh, mettere su White ecco, quindi dopo avete tante altre funzioni eh, controlli, l'account eccetera con le autorizzazioni e eh, la lista dei desideri eccetera eccetera queste sono le informazioni a minime su eh, iTunes che abbiamo eh, appena scaricato. Per uploadare eh, un uh, mio un podcast in iTunes potrei anche andare in iTunes eh, Connect all'indirizzo che vedete iTunes eh, Connect. Apple.com, cliccare su uh, podcast connect questa finestra. Mi, mi chiede uh, tutte le autorizzazioni, quindi fornitori di podcast, confermo, e uh, qui uh, posso inserire l'URL del del mio uh, podcast. Ci vorrà un po' di tempo perché poi sia effettivamente inserito dentro iTunes. Se poi uh, volete cercare i uh, podcast nella, uh, nella libreria uh, dei podcast, potete andare a questo indirizzo podcast.com slash it genre slash podcast slash 26 e um, vedete che vi offre mh, quindi una suddivisione dei uh, podcast per uh, categoria e potrete navigare cercare ciò che eh, vi serve questo è un ottimo modo per eh, cercare nella collezione dei podcast comunque tutte eh, le informazioni eh, ve le metto eh, sotto bene, eh, queste sono le minime basi per poter accedere quindi a eh, iTunes, iTunes. Eh, Buonasera.